corriere! Il pacco! Il pacco. Sì. Ma che è questo pacco? È enorme! È rose! Non sai che non l'ho fatto, non fatto niente io! Secondo me non è mio! Ma che cavolo! Ah! Ma è la nuova Bu Nero! No questa qui oggi la testo per bene! Amico vengo anch'io eh! Thank you. Ragazzi, eccoci! 24,7 24,7 Guarda 24 qua. È bella ciotta sta bici Albi Questa è la nuova Rose Bonero Nuovissima bici Rose artale. Quindi solo ammortizzatore anteriore Non ha l'ammortizzatore posteriore Quindi rigida E ve li avete. Quindi bici per pedalare Eh no Questa è un'aggressiva Artail Cosa vuol dire? La vedi che è aggressiva È una bici che proprio Vi serve per divertirvi In qualsiasi situazione Ovviamente non per lo scassato estremo Perché avendo solo un ammortizzatore eh, eh, Devi essere abile a guidare Però ragazzi È perfetta per i trail stiamo andando oggi i classici tre dell'indubrianza che sono tre naturali un po flow qualche saltino ragazzi il vantaggio di questa bici l'avete visto nel titolo è che ha un prezzo veramente irrisorio parte da 1500 euro io non ho neanche il montaggio top cioè il montaggio intermedio a 1800 con già sulla pike ragazzi e il registrare telescopico bro registrare telescopico poi Freni. <ride> <No>. <ride> Ruote 29 alla M in su La taglia XSS invece hanno 27 e mezzo Ma il telaio ragazzi è quello che lo contraddistingue Ma ne parleremo più avanti quando arriviamo poi nel nostro bel enduro in Brianza Pensate ragazzi che Rose ha detto che questa è la bici più veloce e bella che hanno mai fatto Sono molto curioso perché non ho mai provato un airtail per girare in discesa Quindi adesso andremo prima a girare appunto nei boschi la Brianza E <ride> E poi, chiaramente, però, siccome bici rigida, leggera da muovere, qualche tricchettino al park per in forza. Oggi, proprio ragazzi, non avevamo voglia di portarci in giro la camera grossa, pesante. Siamo attaccati di testa la nuova telecamera modulare Insta360, Insta360 OneRS. In questo momento, montata col modulo 360, appunto. E con i nuovi microfoni che hanno reso l'audio molto più crisp. Quindi, finalmente si può vloggare tranquillamente, senza sbattimenti, ragazzi. 24-7 fast life! 24-7 fast life! 24-7 fast life! Ah. 24-7 fast life Esatto, ogni volta che la davanti si alza da terra 24.7 Fast Life. Questa bici la voglio rendere una Slop Duro Barra Slash Slash Wheelie Bike. passare il cavo davanti dentro per fare i bar sui tail whip. E manubrio più alto. Con un po' di colorini belli industriali. Chiaramente, io vi devo chiedere un piccolo contributo. Se questo video lo facciamo arrivare almeno 20.000 like easy, easy. 20.000 like easy, ragazzi. Facciamo Willy la bike. Wheelie Duro Bike. Eccolo, ragazzi. Questo qua ve lo ricordate? È il bel bambino trail. Quello che abbiamo costruito l'anno scorso. Sì, niente, tre giorni intensi di lavoro dove ovviamente Io quel bastardo non c'era. Ah, eh, questo primo kick è demolito. Qua sembra abbastanza pulito. Ma ah, la rip è messa bene, anche quella curva lì dopo. Oggi deve essere molto simpatico questo trail, devo sì. essere sincero. Oggi ragazzi c'è un terreno proprio... Questo 120% di umidità. Ci facciamo un giretto su il bel bambino. Sfrutterò, siccome adesso ho sulla... One rs adesso metto giù la GO 2 qui e proverò a filmare un bel saltino con la GO 2 e l'alboreto intanto farà la chicken line che abbiamo creato questa S oggi è molto molto maddi e slippery ragazzi Come... oh shit Madonna cosa cazzo si fa più forte! Dai, dai, dai, che è, tuo! <ride> è bello però quando <ride> vedi così <ride> sì, eh! C'è cioè, proprio... Prima di farvi vedere gli altri trail che hanno costruito ragazzi Perché dopo il mio video si sono dati da fare Qualcuno finalmente si è mosso e ha costruito dei saltini qua in Brianza Vi volevo parlare appunto della telecamera Insta360 One RS Sto filmando in questo momento con la nuova lente 4K Boost Oltre a questo obiettivo come avete visto inizio video C'è il modulo 360 proprio perché questa è la telecamera modulare di Insta360 Che avevo utilizzato nel video di Madeira ragazzi Perché la sto utilizzando adesso? Perché ragazzi a Madeira i due filmer che c'erano là Se le sono portate a casa loro e non me ne hanno lasciato neanche una Quindi ho detto a Insta360 Me ne potete inviare una, il non mi è arrivata dentro la scatola chiaramente oltre ai moduli la batteria, trovate gli accessori fondamentali come tutte le action cam in più mi hanno inviato il bike kit con dentro appunto un sacco di attacchi, per star leggero ragazzi ci siamo portati solo cesti e bastone allungabile, tira arrivi lo trovi per terra e dici, prendi e fai gli accessori sono molto piccoli e soprattutto avendo la lente intercambiabile mi mettete in tasca come ho fatto io la lente 360 e quando volete filmare con la lente 4K filmate con la lente 4K e invece quando volete fare riprese 360 appunto switchate il modulo Ehi amico questa telecamera è pazzesca poi guarda che bastone si allunga almeno un 1,20 m eh, ma poi c'è anche la cesti è fantastica la metti addosso e è... oh mio dio ma questa bici è fantastica si adatta a tutte le situazioni come la telecamera cazzo Direttamente dalla cesti adesso proviamo un nuovo trail che hanno costruito i ragazzi sì, qua in Brianza, davanti il Nev. Oh, oh, shit, neve. Guardali qua. Oggi oh! Mi Sei pronto per farti pervadere dallo spirito del freeride? We free vai! Free Attenzione, arriverò in fondo alla discesa? Chi lo so? Il freeride più lento della storia Fatto Comunque raga Si sono dati da fare qua Perché qui hanno fatto step up Kick uno, Poi qui si divide la linea Curva a sinistra che dà su step down e poi si frena Oppure la linea che abbiamo fatto noi che ha curva e step appino in fondo Secondo me lo step appino in fondo è triccabile Adesso infatti Alboreto ci filmerà un po' appunto col bastone di vista 360 E magari azzardiamo un 360 con l'artento La bici è agile, però sente che c'è sui 29 Cioè pensavo di essere, ho detto, vabbè c'ho ancora tempo Invece mi è tarata la ruota dietro da qua No, aver, aver preso la taglia S con 27,5 forse mi avrebbe aiutato Se vi stassi chiedendo la differenza tra un cross country e una bici del genere C'è cioè una rat tipo un po' aggressive, un po' freeride È proprio la forma del telaio perché è l'angolo di sterzo molto più aperto Quindi non ti cappotti avanti quando hai anche buchi o pezzi ripidi E poi la forma del telaio dietro vedete che assomiglia un po' a una bici da dirt È molto bassa dietro mentre le bici da cross country sono alte Proprio perché eh, rimane più facile da pedalare Invece così quando siete in discesa potete proprio fare bene il fuorisella. E quando fate bagnoppi, salti eccetera eccetera Non vi dà fastidio, non vi tira il calcio in culo la sella eh. Per adesso Adesso dal bosco della Brianza è tutto, ci trasferiamo direttamente in parco. Oh. Oh. Ragazzi, trasferiti oh. al Monza Pizza Bike Park. Barumi, abbiamo cambiato giorno, abbiamo cambiato magliette. No, era quasi finita la giornata, quindi abbiamo detto "Aspettiamo il giorno dopo per finire bene di provare". La nostra Bunero l'abbiamo testata nel suo habitat naturale che è il bosco. È da testare ovviamente sui salti qua al Monza Pizza, ma prima di testarla andiamo a insegnare un po' l'alboreto a fare due tre mosse di trial sui gradoni. Allora ragazzi l'alboreto non ha mai fatto niente di trigal No allora, gli facciamo fare saltar giù a ruote pari Gradone Gradone dai dai. No, no, no. Hey, dai dai, Madonna eh. Non è proprio trial perché non sei fermo Adesso l'alboreto proverà invece a fare Sulla ruota davanti, frena col davanti Si impunta e mette sul dietro Ma che cazzo non ti è salita la ruota davanti Cazzo no, ci devi credere Ci devi credere Tu sei Danny Mac Tu sei Danny Mac Tu sei Danny Mac, tu sei Danny Mac, tu sei Danny Mac. No! no! Ma è più basso! Comunque ragazzi, vedete andiamo scherzando? Non è vero ragazzi, vedete che sto il colore dei capelli è lo stesso il eh! Eh, i colori del pelle <ride> ah! L'ho filmato, l'ho filmato, l'ho filmato! <risa> Allora, avendo filmato in due diversi giorni Ho già montato la prima parte dei video Quindi ho visto che la ripresa che in realtà mi fa più impazzire Di questa nuova Insta360 One RS È la cesti ragazzi In genere non la uso mai la cesti perché per fare i trick è un po' scomoda Però devo dire che effettivamente è l'inquadratura che ieri nel bosco ho preferito ragazzi Poi la cosa che hanno fatto questo nuovo case Che è veramente due secondi So don't stop. Prima volta che con una bici con le ruote grosse Non faccio fatica a passare i panettoni là in pump track Certo con le con l'enduro comunque Si riescono a passare ma eh, Ma perché lì è il doppio handicap C'è anche l'ammo cioè, l'ammo, Qui non hai l'ammo figa schizzi via Dai, Vai vai un va giro Vai Per testare la modalità slow mo della Insta360 provo a fare la tire slide sul panettoncino Vi assicuro che con l'enduro non l'avrei mai fatto su questo salto E eh, ragazzi il test decisivo è il solito delle bici Rotazioni sul mulce. se vengono alla prima vuol dire che la bici è facile da usare Se no succede come nel video che ho fatto 3 6 con la DH sul mulch grosso Oh Oh Flip wow. scenda lei, venga Ora, se il sasso fa 3-6 alla prima sul mulcio chiuso con la mia bici, cioè vuol dire ragazzi che è proprio facile. Ti sta dando dell'imbranato comunque. Oh. Questa qui la vendiamo La buttiamo via E tu inizi a trickare solo è, è più giusta su di te Questa è troppo piccola Questa è giusta Primo a fare l'F&B World Tour Con le 29 Il sasso Dalla facilità Con cui si fanno questi trick qua ragazzi Per favore raggiungiamo i 20.000 like Come vi ho chiesto Perché io voglio rendere la slop Duro per fare tre bar Tail whip Secondo me si può fare tre whip Flip whip Lì oh se voi mi date la possibilità Chiacciate sto like Ogni volta ci abbiamo più di 100.000 view e Sempre 10.000 12.000 like Cavolo su 100.000 view Non vi costa niente È gratis ragazzi Supportate sti progetti e Dai eh Dai Chicco! Mini bunker online Mini no. bunker online adesso Ma io ragazzi Per chiudere il video Il video si deve chiudere Con l'alboreto Che? Che eh. Fa le scale del Monza Pizza Bike Park La pista nera del Monza Pizza La pista segreta <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Low stage stabilization. Per concludere questo video, ragazzi, che direi che si può definire versatile perché abbiamo bici adatta a tutto, telecamera. Adatta a tutto praticamente, La Bonero. Più in stato di Santa Andate ovunque, non vi vedeva più niente, ragazzi. Esatto. Non avevo mai provato un arco. No, di la verità. No, la verità, la e verità. verità. La verità pro... è che tu eri addirittura scettico su questo. No, cosa. ero scettico perché ho detto che palle tipo cross country. Invece, al suo utilizzo, se la usate soprattutto <ride> in trailer, Cioè, ero... il bosco vicino a casa. Ma metti che uno gira anche sempre in posti dove non è scassato estremo. E comunque vuole una bici che sia, che vada bene per far tutto. Tipo, uno magari va due o tre volte a girare in pantrack ogni tanto. Può questa bici qua inizia sì, sì. già a andare bene anche in pump track Una bici che veramente la prendi Fatta e finita ed è pronta all'uso Costa pure poco, poco. Costa poco, costa poco Relativamente media, poco andata. perché comunque tenete conto Che è comunque una bici gravity Ringraziamo Insta 360 che ha creato una telecamera Pronta all'uso in questa situazione Sia 360 che invece 4K, modulo 4K vabbè. Con quei 4 gadget Ti muovi, filmi, qualsiasi Andiamo cosa tutto in, tasca, eh? tutto in tasca ragazzi Veramente top Questo aggiornamento della telecamera rispetto alla vecchia One R è migliorata parecchio la telecamera, spero che si sia visto in video. E sentito. Chiaramente trovate sempre i link in descrizione e io controllerei se c'è qualche promozioncina magari in questo momento. Qualche sconticino. Ah. Insta di solito lo fa, quindi male non fa. I 20.000 like ragazzi, i 20.000 like. Willy Bike uguale 24-7. 24-7, 24-7, 24-7, 24-7 no, ragazzi, 20.000.